Come potete vedere qua ci sono tutti, tutti, ma dico tutti, cioè, non tutti quelli al mondo, tutti i miei Skylander, cioè, se qua è il portale del 3DS, eh, infatti è infatti piccolo. Guardate, però adesso accendiamo la luce. Eh, io adesso non ve li farò vedere tutti, vi farò vedere alcuni, i miei preferiti. Andiamo dal primo, Spyro, poi dopo, dai, deve essere Fashion, Dark Spyro, Trigger Happy, poi, poi, poi, poi, vabbè, questo qua, Stink Bomb, Wash bla bla bla Blast Zone Poi c'è Ignitor Poi mi piace sto qua che non so il nome Dino Ring e chop chop ciao e eh, alla prossima eh, ciao da Nico e da chop chop